Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come ho detto dal titolo, siamo a fare un giro in e-bike, un sentiero in e-bike, con la nuova e-bike della Fantic. Penso alla loro prima e-bike. Bellissima, comodissima. Adesso andiamo al sentiero e eh, vi spiego un po' come, quali sono le sue caratteristiche e poi partiamo. Ragazzi, qua siamo eh, con una e-bike della Fantic, la loro prima bike penso Allo qualcosa se riuscite a leggere ehm, espulsione 1.5 ha un motore che regge fino a 4 ore e mezza ehm, poi montata non so non sono riuscito mai a leggere questo ammortizzatore qua però dovrebbe funzionare vediamo il motore e partiamo è un sentiero abbastanza tecnico con curve strette ma si può comunque fare è un sentiero pubblico che vabbè però possono farlo tutti non è difficile e a me piace moltissimo! Curve quasi troppo strette, per questa ventinove. ragazzi siamo qua su questo sentiero e ho scelto proprio questo per due motivi primo motivo dopo c'è anche un po di salita poca però c'è secondo motivo è uno dei miei sentieri preferiti anche se ci sono caduto e ho bucato molte volte Ok andiamo su boost E devo dire che si comporta benissimo Anche in salita Ora è pronto la discesa le pecore, i capri e i pecore ci siamo bloccati ok ragazzi adesso c'è ancora un po' di salita per usare le pecore e andiamo a fare la salita ok ragazzi adesso torniamo a casa e niente anzi no tagliamo per di qua altro sentiero questo questo qua però è molto scorrevole a parte le curve o stronze. Ragazzi finiamo qua il video Da questa bici È tutto Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo ad un prossimo video